ragazzi prima di iniziare questo video vi ricordo che in basso c'è il mio link per una donazione in caso vorreste supportare il mio canale in caso avete problemi nel fare i vostri progetti o qualunque altra cosa che essa sia vi ricordo che sempre in basso trovate il mio account telegram instagram e trovate anche la mia mail in caso vorreste contattarmi non vi preoccupate entro un giorno al massimo vi risponderò inoltre vi voglio dire che vi ringrazio per gli iscritti che stanno crescendo e per le visualizzazioni procediamo con il video brevissimo video in cui ho intenzione di fare questo cos'è un tagliere, un tagliere molto grande che può servire sia per voi donne e per voi uomini a chi piace cucinare insomma. Buona visione ragazzi iniziamo prendendo una base molto grande in effetti questa è anche fin troppo grande quindi noi andremo a tagliarla delle misure che a noi occorreranno Per l'altezza ho deciso di farla semplicemente di 60 cm, mentre per quanto riguarda la lunghezza ho deciso di farla di ben 45 cm. Con un pennarello indelebile andiamo a segnare dei punti al di sopra della nostra base, per poi prendere e fare una riga in orizzontale e tagliare il punto sto segnando in effetti il secondo punto ed ecco qua che segno anche il terzo punto ora per prendere praticamente le misure precise al millimetro usufruisco di una guida cioè una piccola riga con un pennarello indelebile vado a tracciare una linea in orizzontale per non sbagliare il taglio prendo la nostra smerigliatrice angolare e anche un disco per il legno iniziamo montando il disco al di sopra della nostra smerigliatrice mi raccomando Fate molta attenzione a senso di rotazione. Una volta montato il disco possiamo attaccare la nostra spina della corriere e iniziare a Reso conto che questo disco abbia fatto troppa fatica, quindi prendiamo un altro disco, un altro disco per il legno. Eccolo qui. Questo disco ha molti più denti e in effetti è anche molto più aggressivo. Andiamo con il cambiare il nostro disco al di sopra della nostra smerigliatrice e procediamo con il taglio. Infatti, vedremo che il taglio sarà molto più netto e molto più veloce Il pezzo rimanente possiamo anche metterlo da parte e possiamo notare il taglio che abbiamo effettuato con la nostra svegliatrice angolare, un taglio piuttosto preciso per essere fatto a mano. Ora andiamo a prendere la nostra pesatrice per dare un piccolo bordino andiamo a montare la fresa su di essa ma mi raccomando non stringete troppo stringete il giusto Ragazzi il video si conclude qua per chi è curioso di vedere la base finita anzi il nostro tagliere finito può andare a seguirmi su Instagram o su TikTok tecnica e fate te molto semplice io vi saluto e ci vediamo in un altro video ciao